Ok, proviamo a capire come si ordina un vettore usando delle carte. Supponiamo che noi di avere queste carte da gioco e vogliamo ordinarle. Allora, di solito qual è la prima cosa che facciamo? Iniziamo a pensare, qual è la più piccola tra tutte? È questa, il 2. Allora io prendo il 2 e lo vado a mettere in prima posizione, quindi in questo caso al posto del 10. Ok, questa è fissa, è la più piccola adesso considero tutte quelle che mi rimangono ok? e dico, ok, devo cercare il più piccolo tra questi quattro e metterlo in questa posizione qual è il più piccolo? questo, il 3 quindi questo rimane, rimane nella sua posizione lo sposto qua abbiamo queste qua allora adesso dobbiamo cercare qual è il più piccolo tra queste tre. che sta, e devo metterlo in questa posizione qual è il più piccolo? è il 3, quindi li scambio e qua e facciamo così. Adesso ce ne rimangono due. Dobbiamo cercare qual è tra queste due il più piccolo da mettere in questa posizione. E' il 4, quindi rimane lì. A questo punto devo ancora fare qualcosa? No, perché c'è rimasta una carta che è sicuramente quella più grande. Quindi noi dobbiamo pensare all'ordinamento di un vettore esattamente come qualcosa che conosciamo perché noi sappiamo ordinare delle carte da gioco.